Chiara Nasti Rifatta, tutti i ritocchini della fashion blogger. Chiara Nasti, Età, Altezza, Lavoro e Cosa ha rifatto Fashion Blogger? Chiara Nasti è una fashion blogger di 20 anni, nata a Napoli il 22 gennaio del 1998, alta 168 cm e di 55 kg. Fin da piccola è appassionata di moda, passione che l'ha portata, nonostante il diploma al liceo di scienze umane, ad aprire un blog e iniziare a lavorare nel mondo che più ama, facendosi conoscere in tutto il mondo. Chiara, infatti, è diventata subito un'icona di stile a livello non solo nazionale, ma anche internazionale. La fashion blogger è stata anche molto criticata per i suoi ritocchini, ha solo 20 anni e si è già rifatta il seno. La ventenne, però, ha più volte negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, dando il merito del suo grosso décolleté allo sviluppo. Chiara Nasti, tutto sulla carriera della fashion blogger. Oltre a dettare stile nel mondo della moda, a lanciare la linea di t-shirt Chic Fobia e la linea di costumi Plumeter e insieme alla sorella Angela, la Nastia ha anche una carriera in televisione. Nel 2015 ha condotto gli MTV Music Awards insieme a Guglielmo Scilla e nel 2017 ha preso parte al talento Dance, Dance Dance Dance, dove ha mostrato le sue doti da ballerina. Inoltre, la napoletana ha anche scritto un libro, dal titolo Chiocciola Nastilove. Diario di una fashion blogger, pubblicato da Mondadori nel 2014. Il suo fan più grande è il papà che, soprattutto quando lei non era ancora maggiorenne, accompagnava la figlia dappertutto, in base agli impegni lavorativi. Chiara Nasti, vita privata e amori della fashion blogger La famosa blogger è fidanzata con Ugo, un ragazzo di 21 anni con il quale sta insieme da circa un annetto Prima di lui, però, ha avuto diverse storie, di cui si è molto parlato una delle più chiacchierate è stata sicuramente quella con il rapper Emes Killa, finita qualche tempo fa.